Ciao ragazzi, allora io sono la Mirella, lo so vi aspettavate di trovare Riccardo, però, però, vi devo dire una cosa, guardate, quando avete finito di guardare il video, dovete passare dal canale che vi metto scritto qui, eh, Jess Video, Jess Video. Non mi ricordo come si chiama, comunque ve lo scrivo, perché io non so l'inglese, però Riccardo mi ha detto che devo fargli pubblicità. Sigla! Ciao ragazzi, ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi non vi porterò una ricetta, non me la porterò perché, perché non sono a casa mia come vedete, no? Vi voglio portare un video in collaborazione con la Steffi del canale Steffi Channel. Ciao Steffi! In questo video faremo finta di essere insieme, capito? Perché siccome lei non ha tanti iscritti, tante visualizzazioni, allora io volevo fare un video in collaborazione con lei, capito? Invece delle solite ricette, però non vi preoccupate, le ricette ritorneranno, ecco. Però mi sono messo il grembiule per tenere fede, capito? Perché questo è un canale di ricette, e allora... Non volevo essere tanto diversa, ecco. Volevo fare un saluto anche al mio nipotino Riccardo del canale True Colors, anche se mi prende sempre in giro, perché dice che io dico semplice, semplice, però io lo saluto lo stesso. Ciao Riccardo, un bacio. Mm. Amici. Ciao amici, io sono Stefania, il mio canale si chiama Steffi adesso è tanto tempo che non pubblico video, però generalmente mi piace fare eh, molti video di make up, anche se non sono una make up artist, però ho una grande passione per il make up, e poi mi piace fare video in segreto, infatti andate a vedere... L'ultimo video in segreto che ha fatto Riccardo del canale True Colors, che, che lo saluto, ciao Riccardo. E, e niente, eh... ho il canale da tanto tempo, però sono arrivato a 1.000 iscritti solo da poco. Quindi vi invito tutti a passare sul mio canale. Grazie, ciao. Ciao. Se non siete iscritti al canale di True Colors, mi raccomando, iscrivetevi. E vi ricordo che se volete ancora altri video in segreto, dovete mettere le parole chiave sul suo ultimo video. Che era a tema in segreto. Mi raccomando, tanti like, lasciate tanti like. E se vi piacciono le mie ricette, fatemelo sapere. E io ve le metto nella story, Instagram, Instagram, Instagram. Ciao!